Allora, probabilmente hai bisogno di imparare a usare un database. Facciamo un test. Rispondi sì o no a queste quattro domande. Iniziamo dalle dimensioni. Disponi di molti dati? Il secondo fattore da considerare è l'accuratezza. Quanto repudi importante verificare che non ci siano duplicati e che le informazioni siano corrette? Questo ci porta al tema della sicurezza. Lavori con dei dati sensibili o dei quali è necessario limitare l'accesso? Infine, abbiamo la disponibilità. Hai necessità di non perdere alcuna informazione nel caso in cui il sistema si rompesse? Se hai risposto sì anche a una sola di queste domande, hai certamente bisogno di un database.